Notte. Cos'è la ciliegia che manca se non tu che non arrivi? Cos'è il fascino se non tu quando cammini? Cos'è senza parole se non quella bocca che basta una goccia di sorriso e non si trova setta più fulminante? Chi è madre natura se non colei che ti apre figlia? Mille i vocabolari. Non sono in grado di parlarmi di te. Tremo. Aiuto, lontani e inafferrabili parliamo, senza bisogno di voce, e questo è il linguaggio della natura, non un braccio. Siamo legati dall'aria, la nostra unica aria. Sole notturno. Sento, sento, sento. Cos'altro dire? È una colpa vivere nel vivere. Condannati pure il mio disprezzo per le leggi,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 Occhi che bussano e nessuno si ferma per agire. Un muro un giorno si è fatto bambino. La scuola l'ha ammazzato. Mi ha insegnato che nient'altro che passato. Sospeso nel terreno. La pelle intorno a quell'anima è fantastica. Il modo in cui è racchiusa spaventa per la semplicità della sua armonia, ogni passo è un libro, le sue pagine nascondono silenzi, celano gemme, steppare alla terra ciò che ha di più prezioso, il solo pensiero di cappestalle è un reato artificiale, chi siete voi per appropriarvi del sincero calore, io sono passato e mi hanno chiamato.